Ciao, sono Max Gaetano. Eh, questo video è fatto per um, far conoscere un libro che è uscito oggi dell'autore Fabrizio Dresda, Homotropicus, il mito onnivoro e il grado zero della civiltà. Questo libro si inserisce nel solco tracciato da Armando Delia e lo allarga all'infinito. Delia dimostrava. Sfatava il mito delle eh, proteine. Questo mito sfata interamente tutto l'intero mito dell'onnivorismo della specie umana. Lo sfata in maniera definitiva e incontrovertibile, con eh, 1600 pagine scientifiche. Tant'è vero che abbiamo due, quasi 250 pagine di bibliografia ultrascientifica che spazia da PubMed eh, ai principali autori mondiali. Ehm, scientifici e accademici universitari. Questo libro, eh, partirei dalla, dal, dal finale del libro, dall'epilogo, anzi partiamo dalla, dalla copertina, dal, dal retro della copertina. Il trattato unico nel suo genere si pone l'obiettivo di eh, verificare l'ipotesi che vede il genere umano come una specie tropicale e fruggivola. Infatti la specie umana è l'unica della quale non sono stati definiti l'habitat, e la nutrizione specie specifica, cosa gravissima, cosa che ci dimostra che, eh, che l, ehm, la scienza, eh, il sistema medico-scientifico è a un livello bassissimo, lo stesso livello che Orsini denuncia quando parla delle scienze geopolitiche che sono a un livello bassissimo. Il testo avvalendosi di un'estesa bibliografia, estesa e a dire poco, Affronta attraverso un approccio multidisciplinare, io direi omdisciplinare, che a differenza del mondo medico-scientifico è un approccio totalizzante di tutte le materie, mentre il mondo medico-scientifico arriva al massimo a essere interdisciplinare in una maniera molto penosa e bassissima. Attraverso un approccio multidisciplinare in modo sistematico ed organico l'argomento. Il quadro che emerge sembra rimettere in discussione l'immagine consolidata dell'umanità civilizzata, in realtà domesticata, come dice il libro stesso, alle prese con il perenne conflitto fra cultura e natura. Pensa che conflitto. Il problema fondamentale dell'uomo e della sua sopravvivenza trova una nuova possibile chiave di lettura che va dal lontano passato al prossimo futuro. A proposito del conflitto fra cultura e natura, la cultura è il conoscere. Quindi in realtà eh, viviamo in un mondo in cui la cultura è eh, totalmente antiscientifica e perché sennò no la cultura sarebbe vicina alla natura. Conosci te stesso dei greci, come è citato nell'epilogo del libro che adesso andiamo a vedere, ci dice che bisogna conoscersi, ma se non conosci eh, il cibo specie specifico, l'habitat specie specifico della tua specie, cosa vuoi conoscere? Non puoi conoscere te stesso se non sai qual è il tuo cibo specie specifico, come potrai mai conoscerti. I vari scienziati che studiano l'estello, che studiano l'atomo e poi non sanno qual è il loro cibo specie specifico, cosa possono mai conoscere. La filosofia greca nasce in Grecia e vuol dire amore per la conoscenza, ma se non conosci te stesso, cosa potrai mai conoscere? Niente. Sempre, solo riferendosi a, alla quarta di copertina del secondo tomo, ehm, il, il fatto che i concetti di specie specifica siano concetti totalmente sconosciuti al mondo medico-scientifico mondiale, planetario, è un fatto gravissimo che già di per sé dimostra eh, la bassezza e il, il livello sia bassissimo. Uh, nel mondo medico scientifico perché non si può non conoscere l'habitat, non si può neanche stu non studiare l'habitat specie specifico e l'alimentazione specie specifica ribadisco la specie umana è l'unica della quale non sono stati definiti l'habitat e la nutrizione specie specifica di cosa stiamo parlando? una specie che non conosce se stessa quindi che non può praticare nessuna filosofia e adesso andremo a vedere la, il finale del libro, l'epilogo, ehm, in cui si dimostrerà eh, in maniera sempre incontrovertibile l'ecocidio che esiste nel pianeta, cioè la distruzione non solo dell'ambiente, delle piante e degli animali, ma in particolare la distruzione intraspecifica, la distruzione della specie umana attuata dalla stessa specie umana, dato che viviamo nell'antropocene, cioè Nell'era dell'uomo, denominata addirittura era dell'uomo, talmente totalizzante e devastante, questa era. Tanto è vero che si può parlare di genocidio, di vero e proprio genocidio autoperspettato dalla specie umana, si sta autodistruggendo. Io direi appunto di rifare vedere 1600 pagine di libro con citazioni scientifiche, 250 pagine di bibliografia, PubMed, è il mio principale autore universitario del mondo, ma partiamo direttamente dall'epilogo, leggendone alcune parti. È noto che in ogni istanza, che in ogni nuova istanza, seppure come in questo caso nella sostanza antichissima e primigenia, Segue nella sua lotta contro l'ideologia dominante le classiche fasi, in cui viene prima ignorata, poi si è pericolosa combattuta e infine, quando ormai diffusa, accettata. In campo nutrizionale questo è stato il destino prima del vegetarismo e poi del veganismo, che dopo essere stati ignorati e poi ferocemente criticati, solo negli ultimi anni hanno cominciato a ricevere giusti riconoscimenti. Sebbene vi sia ancora un numero consistente di detrattori, oggi il veganismo è riconosciuto non solo come una dieta etica, ma anche equilibrata, anzi persino più salutare e certamente ecologica della fantomatica dieta onnivora. Questo a patto però che la dieta vegana ponga le sue fondamenta principali nel consumo di frutta e verdura fresca, questo è un passaggio fondamentale, dato che noi siamo fatti per mangiare cibo crudo e al limite... Eh, scottato, bollito o al vapore, ma non certo per mangiare cibi a 400 gradi o cibi pazzescamente cotti e lavorati. Quindi la dieta deve essere prevalentemente di cibo crudo. Questo a patto però che la dieta imponga le sue fondamenta principali nel consumo di frutta e verdura fresca. Queste, queste costituiscono il perentorio condicio sine qua non di tutta la scienza della nutrizione. Ora, dopo il veganismo, questo sembra il destino obbligato del frugivorismo, anche perché per salvare la specie non c'è altra, altra direzione che la dieta fruttariana basata su, eh, prevalentemente, frutta e verdura crudi. Diciamo verdura, ma in realtà sono frutti, la maggioranza degli ortaggi, avendo essi i semi, sono frutti, quindi zucchine, melanzane, pomodori, cetrioli e, e via. L'avocado è un frutto. Ora, dopo il veganismo, sembra il destino obbligato del fruggivorismo. L'onimbolismo rappresenta il più grande esperimento di sempre per dimensione della popolazione interessata, diversi miliardi, per perdurata diversi millenni, ma nulla paragonato ai eh, 6 milioni di anni in cui eh, l'uomo ha mangiato frutta, dato che nasce l'uomo 6 milioni di anni fa. L'onnivorismo rappresenta il più grande esperimento di sempre per dimensione della popolazione interessata, diversi miliardi per durata diversi millenni e per l'inequivocità dei risultati, cioè fallimentare, totale fallimento distruzione e distruzione dell'umanità. L'onnivorismo e l'habitat estratropicale hanno costituito le basi per l'edificazione della civiltà di un'umanità addomesticata. Non a caso nel corso della storia la gente civilizzata ha accettato di tutto, di farsi inoculare microbi, veleni, sostanze tossiche, ha accettato di vivere in gabbie, Andare in giro rivestita di pelli scoiate, di passare la sua vita davanti agli altari inebriati di incenso alle statue votive allo schermo di una televisione. Accettato di farsi comandare da oscuri tecnocrati, quindi per logico comprendere come accetta di confondere i notizie con ingurgitare qualsiasi cosa: cotechini, booster, cacciotte, cavallette, uva marcia, bibite con le bollicine e altre mostruosità di si fatta sorta. La parte più importante dell'epilogo è quella in cui dice: eh, infatti, è noto come i vegani e i vegetariani presentano più empatia rispetto agli onnivori. Filippi 2010, quindi, pieno di citazione. Empatia che è naturalmente ha un'influenza sul tasso di criminalità e sull'intelligenza». intelligenza. Pandei, 2016. D'altronde, di solito diventano vegetariani da adulti bambini con il più alto QI quoziente di intelligenza. Gale 2007. Attualmente oltre 60 miliardi di animali sono uccisi ogni anno, animali allevati per essere sfruttati e macellati. Gli allevamenti intensivi sono l'emblema dell'orrore, sempre pronto a ripiombare sull'uomo, in un certo qual modo ne ricordano le prodezze urbane. Eh, ancora oggi ci rendiamo appena conto del nostro sadismo verso gli animali, che praticamente ignoriamo quello di queste piante, relegato persino agli animisti a, se, a semplice uga antiscientifica, sin dal 2015. Quando ormai è ampiamente noto e dimostrato che anche le piante sentono, comunicano e soffrono. Mancuso 2015, Tompkins Bird 2009. Dicevamo, quando ormai è ampiamente noto e dimostrato che anche le piante sentono, comunicano e soffrono come le altre forme di vita. Cioè, Mancuso dimostra, attraverso la neurobiologia vegetale, che le piante usano i nostri stessi neurotrasmettitori. è citato Mancuso 2015, Tompkins Bird 2009. Ovviamente il cambio di dieta, oltre che ricaduto sull'ambiente, l'economia, la salute fisica e mentale, o forse anche in virtù di questo, incide sul modo in cui l'uomo si vede nel mondo, potenzialmente su come partecipa alle sue relazioni inter-intraspecifiche e su comportamenti che adotta. Infatti è noto come i vegani e i vegetariani presentano più empatia rispetto agli onnivori, empatia che ha naturalmente un'influenza sul tasso di criminalità e intelligenza. D'altronde di solito diventano vegetariani da adulti bambini con il più alto cui, Gale, 2007. Il fenomeno della versione della specie domesticata a specie selvaggia, così come potrebbe essere il destino di tutta la specie domesticate, ma il cammino da compiere è lungo e non è certo semplice, innanzitutto perché la natura è stata fortemente violentata, ovvero modificata nell'intervento umano. Non a caso siamo ufficialmente un'antropocene. Infatti fino ad oggi ho osservato che l'antropizzazione è così profonda che, qualunque, che quantunque in modi velitari e cognizioni approssimative le specie reintrodotte nella propria nicchia ipotetica, falliscono l'inserimento in quanto questa è stata profondamente modificata. Palmarini-Piattelli e Fodor 2010. Ovviamente è un lavoro teoricamente possibile solo a livello transgenerazionale. Si tratta di fattori genetici, microbiologici, biochimici, fisiologici ed ecologici. Infatti le alterazioni antropiche hanno operato su tutti i livelli dell'esistenza umana da quelli inerenti allo sviluppo, la riproduzione, l'ereditarietà, il microbioma e l'ambiente generale. In ogni caso, la problematicità dell'operazione è complicata dalle difficoltà inerenti al superamento dell'antropizzazione. Nello stesso tempo si dimostra fondamentale recuperare uno stile di vita sempre più naturale, con una progressiva fuoriuscita dalle città, la creazione di comunità autosufficienti e graduale riduzione dell'apparato e del fabbisogno tecnologico. In particolare è necessario orientare la dieta mondiale da un regime onnivoro a uno a base vegetale, con l'eliminazione progressiva e prioritaria dei prodotti animali, delle bevande alcoliche, dello zucchero e dei suoi surrogati, in generale in gran parte dei prodotti industriali. In ogni caso la dieta vegetale deve progressivamente centrarsi principalmente su frutta e vegetali crudi. E questa è la base di ogni pasto, bisogna mangiare all'inizio del pasto, nella prima parte del pasto frutta e verdura colida, poi dopo frutta e verdura colida. Altrettanto importante e decisivo si rivela recuperare le condizioni per uno sviluppo fisiologico che veda nell'allattamento prolungato ed esclusivo l'elemento cardine per la futura vita adulta, di esercitarsi il più a lungo possibile fino a raggiungere la durata specie specifica, che potrà consentire il fondamentale svezzamento secondo le esigenze proprie della specie. L'allattamento naturale deve essere affiancato da una gestazione a un parto ed un postpartum demedicalizzato. Questi fattori, insieme a quelli ambientali, consentiranno anche la colonizzazione e lo sviluppo di un microbiota benefico che costituisce anch'esso un elemento imprescindibile per la realizzazione delle finalità biologiche della specie. Tutti questi fattori poi contribuiranno alla riduzione di patologie e alterazioni genetiche che inficiano i meccanismi dell'ereditarietà delle caratteristiche proprie della specie che determinano non nuovi ed improbabili adattamenti, ma disadattamenti, per esempio la galattosemia, e la fruttosemia, la galattosemia <ride> vuol dire il, uh, il neonato che no, non può ricevere il latte umano, la fruttosemia eh, che, la specie, eh, appartenente alla specie umana che no, non può mangiare i cibi, eh, al cui interno vi è il fruttosio. Che è la base dell'energia dell umana, ma disattamenti che possono pregiudicare la realizzazione biologica e trofica specifica. La dieta onnivora e l'antropizzazione delle cumene, cioè de, del posto dove può vivere l'uomo, hanno già consegnato alla storia il loro testamento, dove dietro la retorica delle magnifiche e progressive sorti, così definite, rispetto al declino cavernicolo. In realtà il declino cavernicolo ci fu a causa della glaciazione, che spostò. Dal, dai tropici, eh, l'uomo verso eh, ambienti più freddi, dal declino cavernicolo a cui sembrava condannata la nostra specie, si nascondono i numerosi e tragici fallimenti che la civiltà ha prodotto inesorabilmente. A proposito di civiltà, all'inizio dell'epilogo, dell a proposito della specie addomesticata, differenza dell dimostrandosi quindi pronta ad consentire al dominio su tutto resistente compresa se stessa. A differenza dell'onivorismo, che si presenta predatore-proditorio, che ha alle sue spalle fiumi di sangue, la composizione degli organismi umani e lo sfruttamento omicida e questo del pianeta, le risorse carpiche mostrano la loro centralità, cioè le risorse carpiche, è la frutta, la frutta dolce, le frutta ortaggi. Mostrano la loro centralità nella semplice constatazione socratica che solo nella frutta il bello, il buono, il giusto trovano confluenza e sovrapposizione. Infatti, nel cibo specifico, cioè sostanzialmente nella zootecnia, e nelle sostanze, nelle bevande meravigline e in tutte quelle sostanze industrializzate, non è possibile rinvenire il piacere, la salute e anche i semi, diciamoci i semi del cibo per galline, cibo per specie che vivono pochissimi anni. Non è possibile rinvenire il piacere, la salute e la pietà, tanto più contemporaneamente, quindi l'onivorismo non ha nulla di socratico, non ha alcun che. La violenza sul mondo animale e vegetale è disarmante, tanto nella sua feratezza che nella sua follia. E ne parlava già Plutarco. Chiudiamo con le ultime frasi dell'epilogo. Dunque, eravamo così definiti rispetto al declino cavernicolo a cui sembrava condannata la nostra specie. Si nascondono i numerosi e tragici fallimenti che la civiltà ha prodotto inesorabilmente, la loro strada è già segnata ed impraticabile. Il conosci te stesso di ellenica memoria aspetta un cenno, un'intuizione da perseguire. Non sappiamo se quella ipotizzata in questo testo è quella giusta, ma se così non vi fosse, se così non fossi, la sensazione è comunque che perlomeno ci possa essere andati molto vicino. Quindi, conosci te stesso, Il di, eh, dei filosofi greci, può esistere solo se conosci la tua specie, se conosci l'habitat, ma in particolare la dieta, specie specifica. Se no non puoi avere nessun amore per la conoscenza, non puoi fare nessuna filosofia amore della conoscenza.